Anche meno, Presidente. Allora, anche per questo emendamento il voto del Movimento 5 Stelle sarà negativo. Ma perché? Perché questo è un regolamento che disciplina il servizio ed è strutturato in una serie di capitoli che vanno proprio in questa direzione. Altro è invece l'analisi la, la, o la qualità o i prodotti che vengono erogati e che comunque vengono come dire, utilizzati perché comunque fa parte di altro così come ecco, perché abbiamo votato no anche agli altri due emendamenti perché all'interno di questo regolamento di questi ordini del giorno scusate perché all'interno di questo regolamento è già compreso una serie di controlli che l'amministrazione deve, deve seguire, c'è l'intervento della ASL che deve andare poi a garantire anche la qualità dei prodotti. Quindi sono ordini del giorno superflui che non hanno a nostro parere eh, proprio alcuna attinenza col regolamento stesso. Grazie.